Ciao, Ciao! io sono Anna. Io sono Daniele e benvenuti nel nostro canale. Per chi non ci conosce, siamo un'associazione di rievocazione storica e stiamo riproponendo determinate tecniche che venivano utilizzate nel passato e come venivano ricostruite sul campo, o perlomeno cerchiamo di ricostruirle sul campo. Cerchiamo. cerchiamo. Quello che vedete è il video dopo. La, il cotone carbonizzato quindi parliamo sempre di fuoco questa volta ma, ma lo facciamo ma dai ma lo facciamo in una maniera diversa oggi presentiamo un elemento imprescindibile per chiunque viaggiasse o comunque avesse bisogno di un collante particolare oggi parleremo della pece che cos'era fondamentalmente la pece essenzialmente era un collante quindi una materia ovviamente importantissima nel medioevo e principalmente veniva utilizzata tantissimo dagli arcai e sicuramente dai falegnami. Era fatta dalla resina degli alberi e vi univano il carbone. Questo qua, semplice carbone. Quindi veniva sciolta all'interno di un tegame. Vedete? E poi vi univano il carbone. Questo tipo di materiale, questo tipo di collante, aveva vari utilizzi. E veniva utilizzato tantissimo dagli arcai o da chi faceva le frecce per incollare le punte sulle aste. Ora noi qua abbiamo già della resina sciolta però per, farla, per farvi vedere come si fa basta semplicemente mettere qualche perlina di resina all'interno e farla sciogliere. Mentre aspettiamo che la resina si sciolga, noi andiamo a prendere i nostri pezzettini di carbone e li andiamo semplicemente a sbriciolare su una pietra, rendendoli proprio polvere. Il carbone, mano a mano che noi facciamo il fuoco, di sicuro non ci manca. Abbiamo comunque materiali in abbondanza. Qualunque conifera tipo pino, tipo abete, produce tanta resina. Per cui viene da sé che come collante è facilmente producibile e soprattutto i materiali si possono trovare veramente oh, ovunque. Nel momento in cui è tritato noi andiamo a raccogliere un pezzettino di legna, togliamo ovviamente la nostra resina sciolta dal fuoco. Questo è il pezzettino di stoffa che avete visto nel video precedente, se non l'avete visto andatelo a vedere. Vi lasciamo qui il link. E andiamo in pratica a immergere il nostro stecchino all'interno della resina, passandolo poi nel carbone. Ovviamente ripetendo questo passaggio, questo passaggio cioè questo pezzettino di erbetta, okay, <ride> noi andiamo a in pratica creare quell'amalgama che è carbone e resina. Questa amalgama praticamente è la nostra pece. Ovviamente la pece col carbone tende a raffreddarsi anche abbastanza velocemente, io riesco tranquillamente adesso a tenerla in mano, se io vado a mettere il dito nella resina mi brucio, quindi evito di farlo. Però questo mi dà l'opportunità di utilizzarla, in una maniera diciamo veloce e anche nel più breve tempo possibile, in più, con qualche granulo di resina e un pochino di carbone, io sono riuscito a fare una caramella, un lecca-lecca di pece. E, e questo, una volta scaldato, posso andare a incollarci tranquillamente le punte. Sta a riscaldarla, questa torna liquida e si utilizza come, come collante. L'unico difetto è che vi sporcate un pochino le mani, eh, ma insomma siamo nel Medioevo, voglio esatto, dire, ci perdonerete ci per questo. E penso che anche questa abbiamo volta detto abbiamo detto tutto. Ok, grazie per la visione, per essere stati con noi. Se avete domande, cose da chiederci, come al solito potete scriverci, noi siamo disponibili e felici di rispondervi. E Condividete, niente. mettete mi piace e ciao alla prossima. Grazie, ciao. Ciao.